Benvenuti, in questo video faremo un viaggio alla scoperta dell'universo. Da sempre i nostri antenati hanno guardato il cielo e si sono posti le stesse domande. Cos'è l'universo? Di cosa è composto? Che forma ha? È finito o infinito? Oggi siamo in grado di tentare di rispondere a queste domande. Cominciamo dalla domanda più semplice. Cos'è l'universo? L'universo è l'insieme di spazio, tempo, e tutto quello che contengono, inclusa ogni forma di materia ed energia. Una delle scoperte chiave in cosmologia è che l'Universo si sta espandendo. Alexander Friedman formulò per primo questa ipotesi, che fu successivamente confermata da George Lemaitre e da Edwin Hubble. Hubble ha verificato che la velocità di allontanamento delle galassie è direttamente proporzionale alla loro distanza. Questo significa che le galassie più lontane si allontanano più velocemente. Ma se l'Universo si espande, qual è il centro dell'espansione? E all'interno di cosa si sta espandendo? Per rispondere a queste e altre domande faremo ricorso a qualche visita a Flatlandia, un universo bidimensionale abitato da figure geometriche. Flatlandia è stato immaginato da Edwin Abbott nell'omonimo romanzo del 1884. Ragionare in due dimensioni ci consentirà di capire meglio concetti poco intuitivi. Immaginiamo Flatlandia come un piano su cui sono disposte le galassie. Per semplicità, supponiamo che le galassie siano distribuite su una griglia regolare con celle di lato 1. Questo significa che, rispetto all'osservatore nella figura, le galassie blu sulla stessa riga si trovano a distanza 1, quelle gialle a distanza 2 e quelle rosse a distanza 3. Supponiamo ora che lo spazio si espanda del 50%. Questo significa che la lunghezza dei lati delle celle diventa 1,5. Le galassie rimangono sempre sugli incroci della griglia però l'osservatore vede che quelle blu più vicine si sono allontanate di mezza unità, quelle gialle di una unità e quelle rosse di una unità e mezza. In altre parole, la dilatazione dello spazio spiega l'osservazione di Hubble e Lemaitre che gli oggetti lontani recedono più velocemente. Inoltre, ci fa capire che non esiste nessun centro dell'espansione. In qualunque posizione l'osservatore si trovi, avrà sempre l'illusione di trovarsi al centro. Possiamo capire meglio il meccanismo dell'espansione dell'universo facendo un semplice esperimento. Ci serve un palloncino, un righello di carta e un pennarello. Cominciamo a gonfiare il palloncino. Sulla sua superficie segniamo due punti e misuriamo la loro distanza. È circa 5 cm. Continuiamo ora a gonfiare il palloncino. Misuriamo nuovamente la distanza tra i punti e vediamo che è diventata 6. I punti naturalmente non si sono spostati, quello che è cambiato è lo spazio tra di loro che si è dilatato. Quindi con questo esperimento abbiamo realizzato il nostro universo in espansione fatto in casa. Una conseguenza dell'espansione dell'universo è che se invertiamo la freccia del tempo e torniamo indietro di circa 14 miliardi di anni, tutto lo spazio che vediamo oggi risulta concentrato in un punto detto singolarità, di densità e temperature infiniti. Cosa è successo nelle fasi successive alla singolarità è ancora oggetto di dibattito. Si ritiene che l'universo abbia subito una fase di espansione esponenziale detta inflazione, durante la quale la temperatura è scesa a sufficienza per consentire la formazione degli atomi. La gravità ha fatto condensare le nubi di gas formando le prime stelle dopo 400 milioni di anni. Da lì in poi la materia si è aggregata in galassie, stelle, pianeti e tutto ciò che osserviamo oggi. Questa immagine mostra l'intensità della radiazione cosmica di fondo, una radiazione elettromagnetica molto debole che permea l'intero Universo. Questo è l'eco del Big Bang che possiamo percepire anche oggi dopo più di 13 miliardi di anni. Si è solito immaginare il Big Bang come una sorta di gigantesca esplosione. Questa immagine non è corretta perché lascia intendere che l'esplosione sia avvenuta in un certo punto dello spazio. Invece, come abbiamo visto, è lo spazio stesso che si sta espandendo. Quanto è grande l'universo? Dato che la velocità della luce è finita, siamo in grado di vedere solo le parti la cui luce ha fatto in tempo ad arrivare a noi da quando l'universo esiste. Al momento l'universo visibile è una sfera di raggio 46 miliardi di anni luce. Questo valore tiene conto del fatto che l'universo è sempre stato in espansione, quindi la parte visibile è in realtà maggiore della distanza che la luce avrebbe attraversato nei 14 miliardi di anni dal Big Bang a oggi. In questa immagine vediamo una rappresentazione artistica del contenuto dell'universo visibile, partendo dalla Terra e allontanandosi via via fino al limite estremo. La figura è in scala logaritmica, per cui man mano che ci si allontana dalla Terra, la distanza aumenta esponenzialmente. La luce degli oggetti più lontani è partita miliardi di anni fa, quindi li vediamo come erano nel passato. Guardare lontano equivale quindi a guardare indietro nel tempo. Per sapere cosa c'è oltre la parte visibile, dobbiamo attendere che la luce arrivi a noi. È però ragionevole aspettarsi di trovare gli stessi tipi di stelle e galassie che conosciamo. Una questione molto più complessa è stabilire la dimensione dell'intero universo, non solo della parte visibile. Torneremo tra poco su questo problema. L'espansione continuerà per sempre? La risposta dipende da un parametro, chiamato ω, che è il rapporto tra la densità di materia dell'universo e una densità critica. Se ω è maggiore di 1, la forza di gravità è destinata a prevalere, fermando l'espansione e facendo collassare tutta la materia in un punto, in un evento chiamato Big Crunch. Se ω è uguale a 1, la forza di gravità è sufficiente per rallentare l'espansione fino quasi a fermarla, ma non abbastanza per invertirne la direzione. Infine, se Omega è minore di 1, l'espansione proseguirebbe indefinitamente. Si pensava che queste fossero le uniche possibilità, ma come spesso succede, la natura è più ingegnosa dei nostri tentativi di comprenderla. Analizzando la velocità di espansione dell'universo, i cosmologi hanno scoperto che in realtà l'universo sta accelerando. Nessun fenomeno fisico conosciuto è in grado di spiegare questa espansione accelerata, che però è reale ed è stata misurata. La ricerca di una risposta a questo interrogativo ha portato ad una delle scoperte più straordinarie della cosmologia recente, cioè la reale composizione dell'universo. Oltre alla materia ordinaria che vediamo, esiste altra materia che non riusciamo a rilevare ma produce effetti gravitazionali visibili. La chiamiamo materia oscura perché non sappiamo cosa sia. La parte più rilevante dell'universo è però costituita da una forma misteriosa di energia repulsiva detta energia oscura, che è responsabile per l'espansione accelerata dell'universo. Questo diagramma contiene un messaggio sconfortante. L'universo è composto per la stragrande maggioranza da cose che non comprendiamo. Il fatto che non sappiamo cosa siano la materia e l'energia oscura non significa che non esistano. Ad esempio, vediamo che le galassie tendono a disporsi lungo strutture filamentose, questa simulazione al computer, parte del progetto Illustris, mostra come la materia oscura sia responsabile della formazione di queste strutture, grazie alla forza di gravità che esercita. Che forma ha l'universo? Secondo la teoria della relatività generale di Einstein, massa ed energia curvano lo spazio-tempo in un modo che dipende dalla densità di materia, cioè dal parametro omega di cui abbiamo già parlato. Dato che è difficile immaginare la curvatura di uno spazio tridimensionale, facciamo un paragone con l'universo bidimensionale di Flatlandia. Se ω vale 1, l'universo ha curvatura nulla, come un piano. Se ω è minore di 1, l'universo ha curvatura negativa, come la superficie di una sella. Infine, se ω è maggiore di 1, l'universo ha curvatura positiva, come la superficie di una sfera. Come potrebbero gli abitanti di Flatlandia capire se si trovano su un piano o su una sfera molto grande che localmente sembra piatta? La risposta è semplicissima, usando la geometria. È sufficiente misurare gli angoli interni di un triangolo sufficientemente grande. In uno spazio euclideo la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi. In uno spazio iperbolico è inferiore a 180 gradi, mentre in uno spazio ellittico è maggiore di 180 gradi. Per determinare la curvatura del nostro spazio possiamo calcolare il valore del parametro omega oppure seguire il procedimento geometrico. Sono state seguite entrambe le strade e il risultato è lo stesso. La porzione di universo visibile ha curvatura approssimativamente nulla quindi è euclideo. Bisogna però ricordare che la parte visibile potrebbe essere solo una frazione dell'intero universo quindi anche se la nostra zona sembra piatta non è detto che anche su una scala più grande l'universo lo sia. Si ritiene che l'universo sia illimitato, nel senso che non abbia un bordo. Infatti la presenza di un bordo causerebbe una serie di paradossi di difficile soluzione. Però un universo senza bordo non è necessariamente infinito. Per capire come ciò sia possibile torniamo a Flatlandia e chiediamoci in che modo una porzione finita di piano possa apparire illimitata ad un osservatore in movimento lungo una qualunque direzione. È sufficiente arrotolare il piano come una ciambella, se la ciambella fosse sufficientemente grande, apparirebbe localmente piatta ad un osservatore sulla sua superficie. Lo stesso osservatore potrebbe muoversi in qualunque direzione senza incontrare alcun bordo. Il nome tecnico della forma geometrica della ciambella è toro. Se il nostro spazio avesse la proprietà di un toro, un osservatore vedrebbe l'universo come una porzione di spazio ripetuta in tutte le direzioni. Questo non sarebbero semplici copie. Sarebbero immagini riflesse dello stesso spazio, come se ci trovassimo tra coppie di specchi che rimandano alla stessa immagine. Quindi, per capire se l'universo è veramente finito, occorre cercare galassie la cui immagine si ripete in posizioni diverse. Questo procedimento si chiama cristallografia cosmica perché richiama lo studio della posizione degli atomi all'interno dei cristalli. Fino ad ora non sono state trovate immagini multiple dello stesso oggetto, quindi non siamo in grado di dire se il nostro universo sia finito. La ricerca continua. Studiare l'universo è una sfida scientifica e intellettuale formidabile, ma rappresenta la chiave per mettere alla prova la nostra conoscenza delle leggi della natura. Le stesse leggi che valgono anche qui sulla Terra. Per questo è importante continuare a indagare.